Ciao, sono Marco e questa voglio condividerla con te mentre passeggio insieme al fedele amico a quattro zampe su questo terreno non proprio sicuro. Mi hanno domandato: "Ma tu che stai sempre a spasso a fare queste riprese, questi video, ma non lavori?". Beh, in realtà io non voglio parlare di lavoro, io preferisco parlare di sistema di guadagno per un motivo molto semplice. Anche il tuo è un sistema di guadagno, quello in cui tu eh, impieghi del tempo per andare al lavoro usi del tempo per lavorare e altro tempo per tornare dal lavoro, questo è un sistema di guadagno che è strutturato in questo modo, ce ne sono altri di sistemi di guadagno che ti consentono di avere una maggiore libertà, maggiore flessibilità nella tua vita ed è un po' quello che ho scelto anch'io, l'ho scelto perché volevo una vita più libera, più flessibile, ora quello che voglio dirti è che non è che io sono un privilegiato, io ho fatto una scelta che potresti fare anche tu tutto sommato. Oggi ci sono le possibilità, ci sono tante opportunità e io ne ho scelta una o due, ma anche tre. Perché poi ne ho scelta più di una? Per il semplice motivo che avevo tempo e possibilità. Di fatto però ho scelto delle attività in cui il mio tempo veniva investito e non speso, perché di fatto se io venissi pagato a ore avrei... Eh, avrei fatto una spesa del mio tempo se io invece vengo pagato in base al risultato ottenuto e questo risultato viene perpetuato nel tempo allora in questo caso io ho fatto un investimento cioè quel tempo che ho investito in determinate circostanze Oggi mi frutta ancora. Questa è la realtà. Questa è un'opportunità che è aperta a tutti quanti, si può fare e ti invito poi se vuoi sapere di più magari me lo mandi, ma ti posso garantire che è un'opportunità che è aperta a tutti quanti e non è impossibile. Quindi se oggi fai la vita che fai è perché hai scelto di farla. Se rifiuti le altre opportunità è un'altra scelta che tu hai fatto, che non è da biasimare, è comunque una scelta e ne sei responsabile. Io continuo la mia passeggiata insieme al mio fedele amico a quattro zampe e finalmente ho svelato qual è il segreto di tutta questa mia flessibilità, di tutta questa mia libertà, oltre al fatto che l'ho scelta proprio perché volevo una vita più libera, perché volevo passeggiare col fedele amico a quattro zampe per tanto tempo e per tante ore e non perdermi delle serate come questa. A me non resta che salutarti con un abbraccio. Ciao!